salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi altri contenuti simili a questi ragazzi in questo nuovo video vi spiego come abilitare, disabilitare, rimuovere del tutto anche BitLocker anche se BitLocker è una protezione dei nostri dati sul disco quindi ci aiuta a rafforzare così la protezione del nostro disco e come potete vedere sul mio SSD, questo lucchetto l'ho appena aggiunto um, pochi minuti fa e l'ho attivato attraverso gestione BitLocker come potete vedere attiva BitLocker su qualsiasi disco nostro e per attivarlo ci vuole una password, quindi attiviamo il nostro BitLocker salvo nell'account Microsoft avanti Applica criptografia solo allo spazio Vi consiglio questo, vi consiglio questa nuova modalità, avvia criptografia, esegui il controllo sistema di traccia, ecco stiamo si a verificare che il traccia di, di e così, ok di traccia di traccia di traccia Poi, per vedere se il nostro BitLocker è operativo, è attivo sul nostro disco, andiamo su Windows PowerShell, esegui come amministratore. Amministratore, uh, vado sul comando che ho no, salvato, vado su manage BDE status, copio questo comando, lo incollo qui facendo Ctrl+V. Mi farà vedere tutta uh, la protezione del nostro mh, disco come potete vedere 465 giga sarebbe questo disco qua ok quindi la protezione dello stato è attivata ok bitlocker è attivata invece se in caso uh, vi siete non so dimenticati della password o volete disattivare questo bitlocker molto semplice facciamo disable bit locker mi raccomando questa lettera questa lettera è del disco quindi ctrl v questa lettera qui è il mio disco quindi voi dovete mettere la vostra lettera ok e faccio invio faccio questa cosa così poi um, Prendo quest'altro comando, ok, faccio CTRL V, ma questa volta, vabbè, non è la lettera F, ma è la lettera E, due puntini, invio, di, di criptografia in corso. Andiamo di tempo ok una volta fatta la ok una volta fatta la decrittografia abbiamo fatto abbiamo tolto anche bitlocker quindi l'ho disattivato attraverso questo uh, comando windows PowerShell. Uh, si attiva attraverso gestione dei bitlocker quindi ragazzi per persone che vogliono disabilitare questa um, uh, bitlocker questa protezione questo è il metodo, invece per abilitare questa um, procedura è molto semplice, andate su gestione BitLocker, fate sempre avanti e aggiungete anche una password, ok? Quindi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!